Il panorama della Provincia di Parma, quindi tra enti statali, enti comunali, eh, realtà private, eh, quindi c'è la necessità di un eh, coordinamento di tutte queste, queste realtà eh, a monte, cioè un, un importante aiuto appunto di coordinamento da parte del BBC eh, che può agire sul territorio tramite i coordinamenti territoriali, quindi nel nostro caso... Eh, la nascente e già nata direi comunità dei musei da continuare sull'attività di catalogazione, coordinamento, eh, competenze e facilitazione che sono diciamo, i, vari, i vari ambiti che IBC ha portato avanti già da diverso tempo e su cui si, si chiede eh, di proseguire e di mantenere alta l'attenzione sul, sul restauro dei beni delle collezioni museali perché molto spesso mancano risorse a chi eh, possiede, chi detiene la, la collezione e ovviamente è un, eh, un livello di tutela basilare per eh, il nostro patrimonio eh, culturale facilitare l'accesso ai fondi, eh, quindi eh, aiutare anche qua se ci sarà un coordinamento territoriale si potrà eh, dialogare più facilmente tra eh, i singoli musei, il coordinamento locale, che può essere una comunità di musei, e i bici, eh, per ragionare su come eh, poter far accedere a certi tipi di museo, per esempio, eh, a raggiungere certi obiettivi, eh, potendo accedere a finanziamenti europei o statali o regionali. E sviluppare corsi di formazione, perché eh, una breve... Scusa Francesco, mi, mi inserisco solo per anche il discorso dei, dai privati, quindi con Art Bonus e quant'altro. Esatto, che questo molto spesso sì, non, viene, sì. non viene considerato, in realtà ci sono sgravi fiscali importanti, quindi c'è la possibilità di eh, attivare questi, questa raccolta di fondi e, Bisogna dare le informazioni a chi gestisce i musei, ai comuni, ai privati. Per e come anche accedere. i privati, ad esempio, su Art Bonus, che spesso ne sono diffidenti o addirittura non lo conoscono. Insomma, aiutare a facilitare anche questa cosa perché ormai lo sappiamo che i fondi, le risorse provengono esatto. in gran parte anche dai privati. Insomma. Esatto. E ci sono, anche, ci sono state anche esperienze molto positive anche qui sul territorio su questo fronte quindi. Eh, portare alla conoscenza eh, il più possibile e utilizzare gli strumenti che abbiamo appunto per portare avanti eh, il percorso culturale. E, mh, I percorsi di formazione dicevo eh, sono importanti perché molto spesso abbiamo una geografia del, del personale addetti musei molto variegata anche in questo caso e quindi abbiamo il personale adeguatamente formato, ogni tanto invece eh, alcune in realtà più piccole si devono appoggiare a magari a volontari non adeguatamente formati a cui va fatto un percorso di formazione eh, specifico, corsi di aggiornamento anche per i professionisti sul nuovo concetto di museo, per esempio su cosa vuol dire il museo eh, oggi e quindi il legame che il museo deve avere con il territorio. E sviluppare una mappatura di musei. Gli ultimi due punti sono importanti e credo che anche qua in questo caso il coordinamento locale e quindi in questo caso che può essere la comunità dei musei può fare molto perché sviluppare questa mappatura dei musei è il dialogo sul territorio che noi abbiamo già pianificato, che stiamo pianificando e che inizierà a inizio dell'anno prossimo. Quindi andare a dialogare con i singoli musei, capire le esigenze, capire le difficoltà, capire gli obiettivi strategici dei singoli musei, capire perché quel museo ha un valore e quindi perché deve esistere e che senso ha all'interno del territorio e accompagnare i musei nella definizione delle proprie ragioni d'essere ovviamente quindi fargli prendere coscienza eh, del perché esistono, perché sono importanti sul territorio e quindi quali sono i punti chiave, i punti forte, eh, forti da valorizzare eh, all'interno di un piano territoriale. L'idea che ci sia un coordinamento eh, diciamo, eh, territoriale che possa anche fornire servizi al, ai musei che magari per esempio, faccio per esempio la comunicazione eh, non tutti hanno un addetto la comunicazione, anzi pochi eh, difficilmente hanno le risorse per poterla sostenere quindi viene sempre mandata in secondo piano come se fosse poco importante un coordinamento di questo tipo invece permetterebbe di condividere dei servizi e fornirli anche a chi mh, prima non li aveva e è il punto di inizio per cambiare molto diciamo, a un sistema museale e territoriale. Questi sono un po' i punti molto riassunti che sono emersi dal, dal dialogo eh, di poco fa. E se ho dimenticato qualcosa ditemi pure che così lo, lo aggiungiamo. No.